la breve? no guanti? no no Giacchettina? no no no niente? niente niente vieni qui vieni davide vieni per, la, per le persone normali andare in prisionella vuol dire fare due ore di cammino sul sentiero fino al rifugio, poi il pernottamento e altre quattro ore di salita fino alla cima. E ovviamente anche per il ritorno si può parlare di altre tre ore in discesa e un'ora e mezza di discesa sul sentiero. When I reached the summit and my father was waiting me there, it was a really special moment for me. Lodo lo ha sempre accompagnato, fin da quando era piccolo in montagna, eh, gli ha insegnato le sue passioni e Davide ha molta ammirazione del padre, è una figura fondamentale per Davide, la, diciamo il suo pilastro. Il momento in cui mi sono reso conto che non riuscivo più a stare davanti a lui è stata all'età di circa 15 anni e in un percorso solito che noi facevamo io facevo fatica e lui era davanti davanti ho detto tanto adesso si pianta e invece lì beh in quel momento lì io mi sono sentito la prossima volta la farò pagare. <ride> So <laughs> oh. bravo 239. Pagato. Bravissimo. It's that night on the big white. The fastest no time on presanella from yesterday was a big effort in terms of oh, wow. performance but so a lot of intense say. emotions since most of the time i'm competing uh, far from my home and uh, this is something that usually doesn't happen so i was really happy to to share it with my village my art is free the salty breeze Okay. Good morning. Good morning. You, no right Marco de Gasperi is a really good friend. But in the meantime, he is a real mountain running legend. Back to 2015, when Marco set the record on Hortless, I was following him through the videos and I was just amazed by this uh, sensational performance. Appena trascorso il periodo del Covid ho incontrato Davide nel negozio di, di suo padre. Lui mi stava parlando di in un anno senza corse potesse essere eh, anche abbastanza stimolante per se stesso, quindi lui mi ha chiesto quale poteva essere una delle, delle possibilità di eh, tentare di provarsi, di, di misurarsi su un record e io gli ho detto che sicuramente l'Hortless eh, poteva essere qualcosa eh, di importante per lui, soprattutto alla sua portata Si sono messi a parlare di questo record e proprio Marco gli diceva ma te riesci, mi dai tot qui mi dai do, due minuti là, tre minuti qua e lui Davide diceva ma è impossibile hai fatto una cosa troppo forte no? e il De Gasperi era convinto dopo, non so se lo diceva, per spronare Davide a farlo e magari non riuscire a batterlo, perché anche potrebbe essere quello che pensavamo io e Davide no e questa è stata un po' la, la voglia che gli ha fatto scattare anche a Davide di, di provarlo ok sì l'Ortless naturalmente è la montagna più alta della tua è la mia montagna preferita io più o meno Quasi ogni settimana faccio l'Hortless, una volta dalla parte normale, una volta dall'Intergrad. Più o meno sono stato su 180-190 volte. On that route I met uh, Christian Knoll, a really good friend now, but in that moment was a normal person who was uh, just following us uh, during our uh, Uh, Walcando al Rio. Sì, allora io sei anni fa ho incontrato Davide sulla via della Hortes con suo papà e ci siamo parlati e proprio adesso 14 giorni fa l'ho incontrato di nuovo sulla cima e lui mi ha detto che voleva fare questo nuovo record. If I break the yeah. record di Marco De Gasperi un really big achievement per me. Lo Stelvio non è riuscito a portarlo a casa come record e ci riproverà. La presanella, la montagna simbolica qua della zona, la fa con la sua semplicità, l'Ortles sarà tutta un'altra cosa. Il percorso dell'Ortless da solda si divide in due parti, una parte molto corribile che passa verso, tra il rifugio Tabaretta e il rifugio Payer e poi inizia la vera parte di montagna, quindi la parte alpinistica. Quando Davide mi aveva detto che voleva provare a fare il record dell'Hortless, abbiamo deciso di andare a vedere un po' il percorso perché tutti e due non conoscevamo bene. E Infatti quando abbiamo visto che era molto tecnico, ci sono delle creste di roccia dove uno deve arrampicare, poi anche il ghiacciaio con tutti i buchi che ci sono non, non era facile. When I reached the summit of Fortless and I saw that I was 10 minutes faster than Marco, I thought okay now it's time to remain really focused on the downhill if I don't want to lose all this good gap. In my opinion, it was the most beautiful thing he could do this year because eh, lo vedeva come un progetto irrealizzabile, che non diceva, continuava a dire, non riesco io in sette minuti, otto minuti a fare questo pezzo. E poi, quel giorno che siamo andati là e l'ha fatto, era la persona più felice del mondo. La crisi Covid makes this year questo anno difficile per tutti e questi tre progetti sono solo that I che ho trovato, come atleta, adapt adattare me a un anno without senza competizione and I discovered that you can feel uh, even more uh, realized because you plan, you organize, it takes a lot of time but at the end it gives you a lot of uh, personal satisfaction and you, I really feel alive when I do this kind of thing. David is un atleta professionale, super professionale, very concentrated un atleta che sa quello che vuole è un ragazzino che è cresciuto molto in fretta ed è arrivato già a raccogliere dei risultati che molti atleti devono aspettare anni e anni per poter raggiungere, quindi ha bruciato le tappe e, e soprattutto scegliere una strada che lo possa portare a raggiungere grandissimi obiettivi. David is an amazing runner. He, he's so young but so talented. Uh, I believe he is the future of this sport. In the next years he will be dominating, uh, i think both mountain running and uh, ski mountaineering. So we start uh, working with Davide uh, at the, the Salomon Running Academy in 2014. He was just 16 years old at that time, you know. So we imagine uh, the future of Davide that it will be certainly not uh, only uh, on the, the short distance running because uh, Davide have a a lot of capacity, and a lot of attraction in mountaineering as well. Uh, we know uh, he loves uh, ski mountaineering, but he loves also just mountaineering uh, during the, the summer as well. So uh, we believe that uh, Davide will be a, a, an outdoor icon in the future, more than just a running icon. Mi sento molto arrabbiato... un falato, le voglia matar... Pince! No, la verità è che sono contento che, che questo record sia stato battuto. Sono felice per lui. Sicuramente ci saranno altri giovani stimolati a, a quello che ha fatto Davide e probabilmente nel futuro ci sarà qualcuno che tenterà anche ehm, questa... Questa, questa, questo record nuovo che sarà sempre più difficile da battere, ma, ma niente è impossibile.